Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di condotti EPS nella fattispecie per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di iniziare, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, così che quando altri video, questo dei nostri altri format, saranno pubblicati, voi ne sarete informati e così non ve ne perdete uno. Ma colgo anche l'occasione per invitarvi a visitare il nostro sito internet www.bordelanitalia.com Oggi... Parlerò di una porcata che riguarda tre episodi di Deep Space Nine. In realtà sono più di tre. Vabbè. Nella fattispecie mi riferisco agli episodi 21, 22 e 23 dell'ultima stagione di Deep Space Nine. Oggi parleremo quando la federazione ha ideato l'idea di fare un genocidio. Sì, non mi credete? Eh. <ride> Guardate, in questi episodi succedono tante cose, ma io estrapolo solamente le cose che hanno a che fare con il genocidio. Quindi, saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a scoprire cosa è successo. sta invocando i brin si sono uniti a dominio e quindi sono una forza inarrestabile però i cambianti si sono ammalati si sono ammalati hanno ah, un virus, beh può capitare anche loro hanno del virus, non il coronavirus che rende diciamo la loro pelle quando loro sono nella loro forma solida molto screpolata e iniziano a cadere a pezzi fondamentalmente Damar che era diventato il leader dell'unione Cardassiana, si ribella e inizia ad avviare delle operazioni di resistenza interna per ostacolare il dominio. Damar chiede aiuto alla federazione e la federazione manda la loro esperta di resistenza, ovvero Kira Ners. Kira Ners non parte da sola, ma parte con Odo e con Garak. Però prima di partire, Balshir chiede ad Odo se può avere un campione di Odo. Cioè sapete Odio è un campiante quindi si può dare un campione perché lui vuole fare degli studi per quanto riguarda capire se si potevano creare dalla sua matrice morfogenica organi per sostituire quelli che non funzionano più siccome c'è una guerra molte persone sono ferite in maniera grave e quindi magari hanno bisogno di un nuovo organo e lui vuole fare questo studio con molta riluttanza, Odo Yoda quando Odo, Kira e Garax se ne vanno Bashir scopre che Odo è malato, della stessa malattia che hanno i fondatori. E quindi glielo fa sapere, però lui dà l'impressione che non gli sta fregando nulla. Per capire meglio di questa malattia, Julian Bashir chiede alla sezione medica della flotta stellare di fornigli la cartella clinica di Odo lo fa per avere formazione del passato e compararle con quelle sue attuali per capire se riusciva a trovare una cura per Odo praticamente lui non riesce a trovare questa cartella clinica perché la sezione medica della flotta stellare non gliela vuole dare non gliela vuole dare perché ha bisogno di una autorizzazione di livello Sigma 9 Bashir va da Sisko e gli va a dire se gli può procurare questi documenti perché Sisko ha questa autorizzazione e Cisco gliele procura ma cosa succede praticamente qua quando Bashir insieme a O'Brien vanno a guardare questa cartella clinica Bashir trova qualcosa di strano ovvero che i numeri, che lui si ricorda perché è geneticamente modificato riportati in quella tabella clinica per quanto riguarda le condizioni di Odo sono esattamente uguali a quelli di sette anni prima lì si chiedono ma è possibile che la sezione medica della Forza Stellare possa in qualche modo taroccare una cartella clinica pensano che in realtà non sia stata la sezione medica ma la sezione 31 a modificare quei dati Successivamente cosa succede? Odo inizia già a manifestare i primi sintomi ma riesce a nasconderli bene per il momento e Bashir utilizzando il campione di Odo che aveva e facendo una simulazione a computer riesce a risalire al periodo più o meno quando Odo è stato infettato perché loro inizialmente pensavano che Odo fu infettato quando lui si è unito alla femmina mutaforme, dico femmina perché in mutaforme non hanno genere. Quando Deep Space Nine era stata conquistata per un breve periodo della stessa stagione dal dominio. Quindi loro pensavano che Odo si fosse beccato il virus due, due anni prima quando c'era il dominio su Deep Space Nine. In realtà lui con questa simulazione lui capisce che in realtà lui si era beccato l'infezione molto prima, esattamente tre anni fa. E quando è successo? Praticamente è successo quando Cisco e Odo vanno sulla Terra, nel periodo. In cui, la puntata precedente, avevo parlato di quell'ammiraglio che voleva fare il colpo di Stato. Qualche problema perché, praticamente, un cambiante si sostituisce a Layton e Odo se ne accorge. Comunque, tutto sembra procedere bene. Praticamente, Brian dice: Beh, se la sezione 31 ha di nascosto infettato Odo quando lui se n'è andato sulla terra, sicuramente la sezione 31 avrà un antidoto e quindi loro devono trovare il modo di metterci le mani sopra. A questo punto passiamo all'episodio successivo, episodio 7x22, navigando contro vento. Si vede che le condizioni di Odio stanno peggiorando e Garak iniziata ad accorgersene. Ma Odo cerca di nascondersi da Kira, perché qualche episodio prima Odo e Kira finalmente avevano culminato. Ma fondamentalmente, Garak che scopre Odo che sta veramente peggiorando. E tra l'altro, Odo gli dice che il fatto che loro sono sotto copertura e lui sta cambiando forma molto più volte del normale. Sempre che il mutaforma aggravi di più la malattia Praticamente Odo è messo su un letto che si sente malissimo Gark gli dice ma Kira lo sa Odo dice no e non lo deve sapere Ma Garak in realtà è una gola profonda Io lo dice a Kira ma Kira dice guarda io lo sapevo Però faccio fine di niente perché sono innamoratissima. Nel frattempo Bashir cerca di trovare una cura non riesce a trovarla ci lavora per settimane e O'Brien gli dice guarda cerchiamo la soluzione nella sessione 31 in questo punto Bashir esplode contro O'Brien e dice basta giocare alle spie basta fare questo la soluzione è nella scienza e O'Brien un po' arrabbiato se ne va dopo un po' O'Brien ritorna e gli dice Sei ha fatto progressi e O'Brien gli dice questa volta ci va molto tanto gli dice a Julian la seguente cosa cosa accadrebbe se tu Dicesti alla sezione medica di aver trovato una cura. Bashir dice: Beh, sicuramente un agente della sezione 31 verrebbe qua per distruggere tutto il mio lavoro. E O'Brien dice: Perché non dice alla sezione 31 chi ha trovato una cura? E Bashir dice: mh, Così noi possiamo attrarre un agente della sezione 31. E una volta che questo avviene, che facciamo? O'Brien dice: Lo catturiamo. E allora loro allora si guarda e dicono: Minchia, abbiamo un piano. Mortacci di pippo! Passiamo all'episodio 23 della settima stagione Estremi rimedi E' qua dove c'è il culmine della porcata Odo e Kira ritornano sulla stazione Odo sta malissimo Bansheer lo visita E gli dice che ha circa uno massimo Due settimane di tempo se, dopo Dopodiché schiatta E Sisko è anche in infermeria Gli dice a Bansheer Guarda Giulia se te serve un'altra informazione Fammelo sapere che io te le procuro In questo momento O'Brien parla E racconta tutto a Sisko perché loro due hanno fatto tutte queste cose di nascosto a Sisko. Intanto Sisko dice, perché mi state nascondendo roba? E Bashir dice, perché io gliel'ho ordinato ad O'Brien, e Bashir è un superiore di O'Brien, e quindi lui dovuto stare zitto. E Sisko dice, ma qual è il piano? E loro gli dicono, guarda, noi abbiamo detto alla medica della flotta stellare che abbiamo trovato la cura, è vero, per attirare una generazione 31. E Sisko dice, ok, anche se questo viene, c'è, la cura a te non te la darà. E Bashir dice, ecco, sono in possesso di una sonda di memoria dei Romulani è illegale nel Signore e Sisko fa una faccia bellissima che <ride> praticamente dice beh appunto perché voi state per fare cose illegali ecco perché non me l'avete detto Sisko conclude dicendo che il loro piano è pericoloso però lui metto lui fa questo preambolo che è bellissimo dice tralasciando le questioni legali ed etiche tralasciando un corno cioè <ride> vabbè andiamo avanti ed effettivamente adesso mi in una bocca a bocca nel senso che Sloan vada a Bashir, Bashir lo mette in un campo di contenimento e lo stordisce con un phaser. Lo portano nel laboratorio scientifico di Deep Space Nine, messo in un lettino con campo di forza che non si poteva muovere. E nel frattempo si vede che O'Brien sta preparando queste sonde di memoria. Sloan all'inizio fa lo spavallo, dicendo: Ah, ma cosa mi fate? Che fa? Adesso devo tremare, bla bla bla, e cose così. E quando lui capisce che Bashir e O'Brien hanno veramente un piano, Sloan inizia a dire a O'Brien cose del tipo: Ehi O'Brien, come sta la famiglia? Come sta Mole? Tutto a posto? Basta, va insomma. Sloan voleva a modo suo minacciare O'Brien prendendo come riferimento la famiglia, ma se ne stavano fregando. A un certo punto Sloan dice: Guarda, ma cosa ti fa pensare che io ho la cura? Bashir dice: Guarda. Tu sei venuto qua perché tu, se volevi distruggere il mio lavoro, dovevi sapere cosa andare a cercare. E Slon dice, guarda, ma io potevo distruggere tutto il tuo laboratorio, non ho, non ho, non ho bisogno di questa informazione. E Baci dice, guarda, io ti conosco benissimo, a te ti piacciono i lavori fatti bene, e far scoppiare il mio laboratorio non fa parte del tuo stile, quindi tu sai cosa andare a cercare. Sloan capisce che è nella merda, le sonde di memoria sono pronte, gliele applicano. A quel punto, Sloan attiva un neurodepolarizzatore... Che praticamente gli scombina i percorsi neurali. Julian, che stava là, lo stabilizza, ma il danno era fatto. Julian dice che gli resta un'ora di vita, però ancora la cura era dentro la sua testa. E dicono: come estraiamo questa informazione? È lì che Julian ha l'idea di utilizzare un interprete engrammatico multitronico. Non so esattamente che cazzo. Ma è, semplicemente, un aggeggino che loro praticamente si mettono in testa ed entrano nella testa di Slone, Un po' come Inception se l'avete visto, quindi loro entrano nella sua testa Però devono far presto, perché loro devono riuscire a trovare la cura prima che Slone muoia Altrimenti scattano pure loro Qui succede di tutto, succede, succede veramente di tutto Alla fine riescono a trovare, diciamo, il luogo nella testa di Slone che contiene tante informazioni, tra cui la cura Perodo, Clon per far perdere il loro tempo dice: Guardate, qui ci sono tantissime informazioni sulla sezione 31. Sappiate che un luogo come questo non esiste nella vita reale perché la sezione 31 non ha un quartier generale e i rapporti non vengono scritti, quindi tutto sta nella testa dei suoi agenti. Effettivamente, Junior all'inizio viene tentato da leggere queste informazioni. Ma no, Obrani dice, Giulia non lascia perdere, Giulia non lascia perdere, ci cioè, dobbiamo andare, dobbiamo trovare sta cura, dobbiamo trovare sta cura. La trovano sta cura, che è una sequenza di credo nucleotidi del DNA, che eh, sono nomi un po' difficili, che io mi sono scritto. La sequenza vincente è la radonina, lidestolinina, asporanina e adenina. Bene, con questa formula vincente, assieme a tante altre cose come zucchero, cannella e tante cose belle, no... Scusate, questa è un'altra cosa, sono le super chicchie. Utilizzando queste informazioni, Julian riesce a creare una cura per Odo. In questi episodi sono diverse le porcate. La porcata numero uno è che la federazione, prima dell'inizio delle ostilità col dominio, aveva infettato Odo con un virus, e quindi ha architettato una sorta di genocidio di massa. Utilizzando armi biologiche. La seconda porcata è che praticamente Bashir e O'Brien fanno di tutto per avere queste informazioni da solo in maniera illegale. Ce cioè lo sequestrano, usano le sonde di memoria romulane, che sono illegali. Non glielo dicono nemmeno a Cisco all'inizio, ma poi Cisco li appoggia, perché come dice O'Brien, Cisco dà il suo completo appoggio. E lui cosa ne pensa? Interessante. <ride> Abbastanza. Molto bene! Se vi è piaciuto questo video, allora iscrivetevi al canale. Visitate il sito internet www.bordelanitalia.com e ci vediamo col prossimo video per andare a scoprire quale altra porcata della federazione. Parleremo! Ciao!